Salve a tutti ragazzi, sono s 2004 e siamo su Fortnite per la prima volta, probabilmente non so quando pubblicherò questo video. E siamo con Red Harper nella nostra prima collaborazione. Anche se in live. Ci... Grazie. Anche se in live noi ci siamo già visti. E siamo in arena, probabilmente farò abbastanza schifo. Lui probabilmente farà abbastanza eh, tanto Buono. e vabbè vediamo come andrà Iniziamo così un arco per red Ah va bene credo che non taglierò niente tranne alcune cose però mi sembra di aver visto un po' di gente Tu lo sai usare l'arco? Yep. Ma molto bene lo sai usare Diciamo di sì Ok Io più o meno lo so usare Io ho trovato le pistole dopo Ok la mitraglietta è mia Ti lascio il pompa Ma io, io ho già trovato un po' di cose belle Baby, dico il doro for me Your boy Per me caccia Ti ho pingato la P90 ok comunque non sto molto parlando in questo video dovrei parlare un po' di più però non so neanche cosa eh, dire no. vabbè c'è kino e eh, vabbè quanto sei felice Ehm questa essendo la mia prima volta su fortnite eh, su youtube cioè in realtà non so cosa dire quindi boh Comunque non sono molto bravo a giocare a Fortnite Quindi principalmente, principalmente farò schifo mentre lui ci jumpschera con, con l'arco Beh beh beh beh beh te lo lascio comunque a te l'arco Io sto raccogliendo tutto quello che trovo insomma le mie briciole ma non proprio tra l'altro non so se registra la tua voce ma comunque credo comunque di reale. sì la mia voce la sta registrando non più come l'altra volta ah l'arco è lì eh, al posto di cosa potrei metterlo non lo so proprio non so proprio a al posto di cosa posso metterlo lo metterò al posto di questa però poi dopo a questo punto non so più cos'è e l'arco è stata da cosa se non sai prende l'arco toto ti do questo che ti piace. do you happy più o meno mi metterò un attimo a posto l'inventario Tra l'altro mi sono appena reso conto che ho un caccia in più Che non mi serve Quindi lo metterò al posto di qualcos'altro Tipo di questo Spero che i miei iscritti guardandomi non diranno Eh che schifo Ehm 2004 su Fortnite fa proprio schifo Effettivamente è così ma non so cosa dire eh, va bene io posso raccogliere venga a prenderli Ah 700 metri dalla safe Mmm mm, Ci può mm, andare Perfetto Eeeh vabbè eh, Non posso più raccoglierli Andiamo una farmacia Yeah Arriva una farmacia Cosa hai detto? apriamo una farmacia si sì, va, è meglio di sì. abbiamo sampini di roba. tu come sei messo? prendo cildini beh, eh, arco, pompa blu, di gold e cappa verde eh, io di solito salgo sempre qua sopra quando vengo qua poi non so tu che comunque giro fare full di legno, 60 di mattoni 80 di ferro eh, io più mattoni passo o meno ferro cioè o meno eh, legno cecchino d'oro quale? Quello silenziato, quello come piace a te Ok, allora venga a prendere Quello come piace a te <ride> mm, Un po' strano da dire ma va Ricorda bene. la Nexor Flame Come piace a mia madre Ah, il ecco coloraggio Vabbè, comunque potrei anche dire quali sono le mie armi preferite eh, Su Fortnite, eh, le mie armi preferite sono... Ma l'amore mio! Va bene le mie armi preferite sono questo cecchino qua, poi eh, di pompa quello d'oro nuovo, lo spas. Mi sa che mi prenderò la safe in faccia, ma vabbè. E eh, vabbè sì però, ma che sfiga ho. A me mi hanno sparato Non so da dove ma mi hanno sparato Ok L'aria L'aria è morta E vabbè perché prendevo tutte le armi meno Ma come l'ho missato E eh, io sono senza niente di niente Dove sono che prova a cecchinarli. Ho tanto di vita. No, ma, meno di te. Sì, ho visto dove sono adesso. Ma cecchinano anche loro? No, sta e... di Eeeh mm. Riescono sempre a prendermi limite. Prova a cecchinarlo. Eh, no, non si fa cecchinare questo No, come l'ho mancato? Gli è passato vicino. Io ho 8 di vita. Sono più morto di... non so cosa. Ci muoio di sicuro. Più morto di... Sono andato... Dove? Vieni te ne vieni te ne sono an andato dentro lo sporolo con siamo sicuri sì, so, Andiamo andiamo andiamo Sennò Eh io sono morto di 6 Sono tanto morto sono molto morto Vabbè sono già la 9 minuti sono che registriamo napola. Quanto? 9 minuti No, 10 Oh, buono, dai Beh, 10 minuti sopravvissuti Ma Alla mia destra, non ingaggiare, non farti vedere, scappa No, no, no anch'io sono capace a giocare eh? Segna, così so dove è non devo andare consiglio. Eh, ciao, da dietro mi ha colpito sì, mi, mi vuole cecchinare sparaghi sparaghi così magari non mi non mi Ehi sparaghi, ma se sto quasi a pinnacoli. Eh vabbè, ciao, io sono morto. Il video sarà molto bello. Sono una banana in fuga. Via via via pure via pure marcia. La eh. mm. Tra l'altro cos'hai da dire per la. Tra l'altro io avevo. Forse avevo. non mi ricordo se avevo una trappola. Però qualcosa di, bello, di più buono ce l'avevo Mettitelo Mettiti il, la P90 Andiamo a croce VIP del, Charpa, del Charmander mm, Andiamocene qua, va che è un po' più vicino Montagnole? Sì Montagnole, va bene eh, Va bene, tra l'altro sto Nel dicendo Che le, le mie armi preferite pre sono, pre allora Comprese anche quelle che non ci sono più di My cecchino, di cecchino preferisco il termico tra quelli automatici. Poi tra quelli non automatici, ma il termico che... non è un cecchino, eh? Si, sì, è un cecchino, eh però non è automatico: è, è automatico. No, è un fucile d'assalto. Con il, eh, il visorile, però sarebbe un cecchino. Comunque. No, è un assalto. Vabbè, per me è un cecchino. Vabbè, eh, invece. Vabbè, tu se va a te ne prendo il castello. Io me ne vado da questa parte. E Subito così. Spass. Sì, ma tu hai una fortuna che. E ma potete. E eh, io non ho trovato neanche una cassa. Wow. E c'è chi non si Sì, vabbè, ma tu sei. Un... Tu sei una. calamità te la do di te, fortuna, Cichino, dai. Adesso me lo prendo Se trovo Sì ma porca miseria Non trovo nessun'arma Il mio mouse si impalla Vabbè stavo dicendo Invece Il cecchino automatico Che mi piace di più è questo Se mi funziona porca miseria Maledetto Ecco cecchino proprio adesso poi di arma automatica c'è automatico arma d'assalto mi piace il vampa fucile che è molto bello e tra tutti le mitragliette invece mi piace di più quella tattica viola c'è viola così però mi piace di più la tattica e, che categoria ho, man ho mancato ancora? Va degli esplosivi. L'esplosivo che mi piace di più sono le, le granate, quelle che puoi tenere in mano e si attivano. Così le puoi lanciare all'ultimo secondo la dinamite. Si, sì, la dinamite, ecco meglio che mi faccia un po' di materiale. Magari in questa partita qua riusciremo a fare un po' di più perché... Quella di prima eravamo nell'arena e quindi... Cioè, quella di prima... Adesso la dobbiamo... Voluto... No, ho voluto... Wow! Oh, sai che ho trovato? Cosa? Un lama. Ah! Aspetta, non romperla. Visto so che c'è? Sì, lo voglio rompere. Ma... non Volevo fargli un, un headshot. Ah, ma va a dormire, pensavo fosse un nemico. Già mi sono all... Come sprecare due colpi? Lasciami qualcosa. Ah tra l'altro io avevo dei. degli scudini non me ne ero neanche reso conto. Eh, vabbè, due mappe. Prendiamocele tutte e due. Va vabbè, tu vai dove ti porta a te, io vado dove mi porta a me. Ti chiedo come.. Mi ho fatto sembra beverti, di sentire eh? passi. Io sono arrivato al tesoro E eh, anche io Adesso lo sto prendendo Ok pompa Questo Questo me lo posso mettere qua Tu hai trovato tutte cose buone Qua c'è Ho sbagliato c'è un, un uh, UMP, non ho trovato SCAR, SPAS e... e... SCAR e... come? Normale. Ah, ce n'erano due. Yep. Allora vado a prenderlo, me lo, me lo pinghi. C'è un tipo qua da me. Arrivo Me l'hai pingato? Sono con, sono, sì, il punto blu Si trova lì, se non te lo rubano e Io ho 6 scildini, scarra normale d'oro Spasso d'oro, digol viola E Jag Jag, Ok E sono con 650 di legno 378 di pietra e 363 di ferro mm. Io ho 250 di legno e boh, ma io col, sono col cespuglio camperato quello di prima che ho sentito non so che fine ha fatto però vabbè avevi detto il punto blu eh sono a 450 metri di distanza sono da te eh, si sì, ho visto non vado a prendere stiamo un po' qui a parco pacifico oppure... Oppure non Siamo lo so qui. Siamo in safe Voglio boh, dis distruggere un po' di macchina Lo so che è la cosa più silenziosa dell'universo Ma ho bisogno di metallo No, ma il bello è che mi fai spottare Ma lo so che a te ti piace essere spottato Oddio, non così tanto Oh no, un tipo mi ha sparato. Un tipo mi sta sparando. Oh, questo qui è fermo, lo cecchino. La montagna. Eh, lo so, provo a cecchinarlo. Non l'ho cecchinato per nulla. Eh, con la moto. Con, sì, con la moto, con il quad. 36 Io provo a checkinarlo, mi metto qua in basso. Non rubarmelo, lasciamela a me. Eh, potrei prendere questa qui. Eh. Mamma mia, io ho fatto un headshot con la deagle, pazzesco. Sono rimasto con 10 HP. Mi un attimo. Eh. Mancano 8 secondi. 7-6 ma tu te lo bevi per 40 di scudo? Eh, scusa, sennò cosa faccio? Se vuoi me lo tengo, però. Ah, questo qua ti aveva rubato lo scar a te? Ehm, secondo esatto. te dovrei... Vabbè. Vediamo se è tutto carico. Sì. Ci sono un po' di proiettili. Ma ha fatto 500 di legna sti infatti. Legna. Io sono senza ni niente Ho fatto più di 600 di legna E come? Non abbiamo costruito praticamente niente Tra l'altro non mi ha colpito neanche qui Cioè di si sì, mi ha colpito però E eh, boh non mi ha distrutto mai il cespuglio Sì, perché mi pare che lo scudo adesso ha una vita in più tipo due. ma cosa il gestore ah. ma mi ha fatto un bel po di danno beh un bel po 20 ah. Beh, comunque ti ho fatto fare una kill, eh. Forse quello lì comunque era anche solo verso squad. Cioè, verso scoppie. Coppie. Può essere che gli è morto il compagno. Ma... Secondo me ci sono anche quelli lì che si credono molto più forti degli altri che fanno così. Mi, sembra, se mi era sembrato di vedere un'arma d'oro in realtà non c'è spuglio. Dai questa partita sta andando un po' meglio eh Io ho quasi tutte le armi d'oro Tranne a chi spari? Dalla montagna mi sparano Ah Segnameli Ok prova a cecchinarli cavolo mi ha colpito questo qua no non mi costruisce porca miseria e eh, vabbè sì perché non da dove mi bevo il coso dai, dai eh vabbè dai Distru uccidilo uccidilo uccidilo così e poi ma, ma come è possibile ma io ho il controller! e eh vabbè non sei sentito niente ma che schifo no questo qua ok oh che bello io so molto bene come droppare ah, qua Punta le due fabbriche No, no, io punto sempre a quel, posto, a quel posto dove ho già segnato adesso. Ok. Ma tu, se no non stiamo vicini, che poi magari se c'è qualcuno si prende l'arma, ce la becchiamo tutti e due in faccia. Ok. Comunque vedo un team lì dove hai punti te. Eh. E bene li farò fuori tutti. Ci spero tanto. P90 a eh, eh no mi si no, è no, bloccata la eh, Cosa ho trovato Eh che pizza sì, che Mi Vabbè di che colore Alla mi si blocca il mouse Quando prova a ruotare non mi ruota Quindi boh Qui c'è un pompa Sto prendo C'è gente Quante uccisioni hai già fatto? C'è un tipo laggiù forse Nada. Ah no sono laggiù Non lo vedo più Ah ok laggiù una birra molto buona Eh, quando... eh stavo dicendo non si dovrebbe prendere danno la prima cosa che ho preso è danno me lo dimentico sempre e continuo sempre a prenderlo eh, va bene prendere anche questo tu hai già fatto qualche kill no Neanch'io il tuo fantastico team che doveva venire da me non è venuto Ah ce l'ho già Mi spiace E me non mi salta di nuovo il personaggio Porca miseria ce l'ho già Non è vero non ce l'ho E basta ti stai rubando tutte le cose Ah c'è una pistola focile Magari me la prendo sono questi qua che provo a cecchinarli cos'è oggetto mi viene segnato che c'è un oggetto ma non è vero non c'è più dove sono che non li vedo dove sono Ma li hai uccisi? Ah, sono laggiù laggiù c'è un oggetto che. Ok, ora se n'è andato. E eh, qualcuno ha provato a cecchinarmi. E eh, cavolo, porca miseria, non mi salta sto tizio. Sto tizio. Va bene, lo cecchino. Io ho fatto 36. Sei tu? Sì. No, fammelo fare a me questa kill. fa la tomba, uccidilo, uccidilo eh qua eh si sì, tre anni arrivi sempre dieci anni dopo eh moto push non sei moto eh okay, volevo fare ecco. Ecco. vabbè almeno ho fatto la kill così mi ha dato la, la, la kill eh io avevo ero senza... non, fa non faremo un'altra partita quindi chiudo il video qui ehm, cosa facciamo Ciao, Fai... salutiamo, ciao ciao a tutti De... Ciao Facciamo schifo, yeh Ma io ho fatto una kill Pure io Beh, saluta Saluta Ciao Ciao Va bene